Che alternativa avrò a quei giochi in cui vanno quei ragazzi disperati e a cui vietiamo tutto? Apriamogli i luoghi del piacere e dell'intelligenza, mettiamo un ristorante e perfino anche una piccola macchina per il cretino che vuole giocare con la soft machine, mettiamola lì a fianco di Botticelli, ma non vietiamo, esaltiamo! incitiamo la conoscenza, vietare è un crimine, se avete letto Foucault, se avete letto i grandi, leggete Bataille, leggete voglio una sinistra colta, che siete più colta di tanta destra armata, quelli che dicono vietato vietare, e smettetela di rompere i coglioni vietando Deputato i coglioni, i coglioni sono i miei, uso il linguaggio Lo consono, è la seconda volta questa, sì. duva? Eh. Grazie Presidente, solo per ristabilire un attimo la verità